Abbiamo organizzato questa cosa anche se all'interno del Museo Maestro sì, sì. non potevamo portare nessun no, no, simbolo politico, però non comunque molto del pubblico, era un pubblico a 5 stelle, quindi gli amici di Grillo Arbi hanno voluto questo, eh, rendere, eh, creare questo evento culturale su questo territorio. Dalle le maniche che sono perse durante la conferenza ci sono alcuni temi che in qualche modo toccano quelli che sono anche le tematiche del Movimento 5 Stelle quindi questo cambiamento culturale questa, questo eroe che non è un cioè è un eroe ma non è detto che sia un eroe secondo i canoni, perché se consideriamo appunto l'idea di portare la gente comune all'interno di un Parlamento siamo già in un'ottica quella gente comune deve, fare, deve prendere una decisione deve fare una scelta che forse è una scelta eroica però non è fatta da un eroe Penso che più o meno tu conosci un po' quelli che sono un po' i presupposti del Movimento 5 Stelle e volevamo sapere cosa, cosa ne pensavi. Per quanto mi riguarda perché questo libro sia di etica, evidentemente tocca tematiche che si intrecciano con la politica. Eh, per parte mia, a domanda diretta sul Movimento 5 Stelle, rispondo a risposta diretta. Io penso che eh, convogli eh, delle energie assolutamente positive perché il mondo della società civile riesce a eh, entrare nella politica eh, evitando i filtri dei partiti. Eh, C'è per me un limite, che però è anche la ricchezza indubbiamente di questo Movimento, che è eh, il tipo di gestione eh, di eh, un marchio. Uh, il Movimento 5 Stelle è un logo gestito in, da un soggetto che può uh, usarlo e può privarne l'uso ad altri. Quindi per me dal punto di vista politico questo è uh, un limite nei termini di come concepisco io uh, la prassi politica. Uh, detto questo uh, occorre, credo l'ho anche scritto proprio in un articolo sul Movimento 5 Stelle, uh, che si sia d'accordo o meno, io su certe dinamiche di... Uh, che a me pare scarsa democrazia interna e io non sono d'accordo, però bisogna riconoscere che la forza di questo movimento è legata alla sua specificità che elude i canoni politici classici, elude la dimensione dei partiti e porta una dinamica nuova che lavora e sulla rete e sul rapporto tra rete e spazio pubblico, detto in termini più semplici, senza Grillo il Movimento 5 Stelle non avrebbe avuto risultati. Quindi, eh, per me, eh, questo resta la dinamica del movimento, ma la sua ricchezza ma anche il suo tema. Eh, Una domanda in più in generale è come si può declinare a livello politico la figura dell'eroe e un'altra domanda può essere invece il rapporto eh, tra proprio la filosofia, intesa soprattutto come pop filosofia in qualche maniera, e la politica, la democrazia, che mi pare essere un tema in parte anche nel. In ambito politico noi abbiamo avuto straordinarie figure eroiche, per restare nei, nel rapporto esempio, tra cultura di massa e filosofia, pensiamo che nell'ultimo Batman, eh, Christopher Nolan, il regista, ha detto che uno dei soggetti a cui si è ispirato per la figura di Bruce Wayne, che è Eno, di Batman, era proprio Theodore Roosevelt, presidente americano che aveva una sua cifra eroica molto cara a un grande regista come John Green. In termini di eroismo potremmo pensare a una figura di soggetto capace di prendere delle decisioni difficili, eh, di andare incontro anche ad un dissenso, di andare incontro a uh, un, un, un apprezzamento, un, Diciamo un, una critica molto forte rispetto alle sue decisioni, ma che va fino in fondo su di esse. I limiti naturalmente di questo decisionismo in politica sono però quello di conciliarlo con una dimensione che è l'altro potere di cui parlavi prima, eh, di una democrazia, perché poi una, de una decisione per essere legittima alla fine deve essere condivisa. Che tipo di rapporto c'è tra cultura di massa e democrazia? Eh, un rapporto oggi essenziale, la cultura di massa, non è altro che la prima forma di cultura democratica, cioè di massa nel senso che eh, non c'è nessuno che è escluso da questo tipo di cultura. Eh, per questo in un certo momento storico è anche stata vista come una cultura che abbassa il livello per arrivare a tutti. In realtà non è mai stato così, non si è mai abbassato il livello, la cultura di massa fatta di elementi differenti ma alcuni sono di altissimo livello. Prima forma di, cul di cultura democratica e senza cui sarebbe difficile pensare la democrazia stessa. Prima parlavi del, del limite, del, cioè Beppe Grillo come limite e come potenzialità del, del Movimento 5 Stelle. E su questo posso concordare perché poi anche lì, quando c'è un personaggio forte che gestisce, può essere appunto alla fine si, è, si va senza, senza rete, come il discorso sull'eroe: quindi, può essere che vada alla lunga a vedere un, un risultato positivo, oppure alla lunga a trovare che ha provocato solo un danno. Un, però il, il concetto di democrazia come si sta un po' eh, imponendo, almeno nella diffusione quella televisiva, quindi del politicamente corretto, del eh, apriamo sempre a tutti, tutti hanno sempre voce in capitolo, tutti hanno sempre ragione, è veramente ancora un concetto di democrazia? Di democ è difficile eh, definire il concetto stesso di democrazia, uno dei grandi filosofi del Novecento Derrida, diceva che proprio la democrazia... È un concetto senza concetto, anche perché abbiamo diverse modalità. Quando noi parliamo di democrazia, quando noi parliamo di democrazia pensiamo a democrazia rappresentativa. Non è detto che sia rappresentativa la democrazia può avere altre declinazioni. Eh, L'unica cosa che rimane essenziale, per quanto problematica, è l'apertura al primo venuto. È sempre una formula di verità. È difficile in democrazia, mh, fortunatamente, l'esclusione della voce di qualcuno. In democrazia c'è il diritto alla presa di parola anche di ciò che noi reputiamo assolutamente influente, non da considerare, eccetera. Se mettiamo in discussione questo rischiamo, ma non in nome del politicamente corretto, in nome di questa radicalità, perché la parola ha n'importe qui, come direbbero i francesi, ha al chiunque a chiunque arrivi è un elemento essenziale, a volte anche destabilizzante, ma un tentativo di recintare la democrazia oppure di selezionare è rischioso, non a caso la selezione, se non la democrazia rappresentativa, della rappresentanza non ha affitta. L'ultimo o il primo dei cittadini può diventare in teoria di diritto Presidente del Consiglio, a tutti è dato il diritto di voto e non per livello culturale, eccetera. questi per me restano dei capisaldi. Detto questo, è evidente che la democrazia oggi nato non è neanche tale, la democrazia statuale nazionale oggi è una democrazia limitatissima, la democrazia italiana oggi per me è in stato di eccezione, è governata da un tecnico che semplicemente fa il suo lavoro, cioè tiene in ordine dei conti rispetto a delle direttive europee, ma naturalmente la sovranità popolare è messa fortemente in discussione in questo momento. E il problema è se ci sia ancora un futuro per la democrazia statuale nazionale. A mio avviso No, vale a dire, non possiamo pensare a una democrazia di fuori di un orizzonte, per esempio, di europeo, di Stati Uniti, d'Europa. Parlare di democrazia a livello settore nazionale oggi è davvero una prospettiva, a mio avviso, molto e troppo limitata. Eh, ti ringraziamo Simone per, per la tua disponibilità e per aver risposto a queste domande sul 5 Stelle.